Nel nostro nuovo canale Vanessa e Anastasia Anastasia è un attimo andata in bagno e poi ritornerà Scusate se il video della Befana è in ritardo Perché mia madre non è stata tanto bene Quindi non abbiamo potuto fare dei video Quindi oggi, visto che è eh, la Befana Apriremo tutte le nostre calze Eccomi qua, sono ritornata dal bagno io Sì, eccola qui Hai visto quante calze abbiamo? È venuta la Befana, è venuta quindi ecco allora, uh, quindi adesso non so dove è andata la bella sua Guardate la mia che amica è bella Tutta molto bella Fashion. Ah, yeah. Fashion Quindi Adesso vi spiegherò la challenge Allora, la spiego io la challenge Perfetto Ha detto di sì Quindi, allora, la challenge eh? Eh, Che praticamente ho le mie, eh, le mie calze le e Anastasia bene. le sue adesso togliamo quelle di Anastasia e le mettiamo lì quindi Anastasia poi meschierà tutte le mie calze quella che, quella che scelgo scelgo poi lo farà Anastasia quella che sceglie lei lo sceglie lei poi le apriremo insieme e basta vedremo cosa c'è dentro e poi continuiamo così iniziamo a numerata Ok, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Esco io. Sono le tette zip. Ok, perfetto. Okay, Andate. Okay. Bagnate. No, no, così, eh? I così. Li così. Di sacco. Perfetto. Dai, ragazzi <ride> te la pena. Allora, intanto io mischio le calze. Ok, allora La sette lei. eh! l'ho visto! Stavo spicchiando! Vabbè, mischio. Qual è? Ho oh, si è caduta nel giro, bene. Ok, vai. Ok. Dove fare il eh, scegli con le tue manacce. Ciao. Uh, che c'è? Apri gli occhi. Apri sì, bene. Ok, apo. No. no, dopo insieme. Alla fine. Nem <risos> andiamo No? No, ma li mangia tutti la mamma allora mm. se a te non piacciono Questo sì Ma scuso Ma come che funziona in questa calza <ride> eh? Anche questo Beh, Me sì. Sì, sì. sì vabbè Apri ah, sì. Sì, so. sì non ce la farete mai Ci vuole una forbice no, Ecco allora Vanessa spieghiamo una cosa ai nostri amici, alcune calze le abbiamo ricevute a Natale, tipo quella che hai appena aperto tu perché ci sono i cioccolatini sfusi, poi la mamma si è ammalata pochi giorni fa e quindi non è più potuto uscire, però qualcuno oggi ci ha portato qualche calza nuova. Eh Vane, sto parlando con te. Sì, cosa? Ma non devi tagliare le Cosa fai a tutti con le altre? Non fatevi male con la forbice. Sì, in effetti la devi dare a me. Ani. Che so che no. fai male. Mamma! Ani, no, Ani. Ani. Guardate qui la mia cocù. Perché tu sei una befana. fana. Cantate 20 volte colere, sarpe io, sarpe gioco con mi... le gambe. Cantate la canzoncina? No, ma non mi girate con le scarpe, tu è marone. si colarti in testa? Sì, ecco, vai a farti un bel giro, amore. fammela vedere, amo. Uh, che bello. Oh, vuoi fare le pulizie finalmente? È bellissima questa befana, veramente bella. cosa Anni, io? volevo che Ani? Stai già attaccando il pacchetto? Però a questo non ha rinforzo sta qui. E poi cosa abbiamo? Uè. Un mini buffer. E altre caramelle. Altre caramelle. E un, e un, un mini buffer. Grazie. Piano. No. Mm -hmm. <ride> È Tanto so. A prova di dentiera. Mm. Mi raccomando, hanno piccoli pezzi, eh. Cardio Volevano che io... Volevo... Non si parla quando si mangiano le caramelle. Tu sai perfettamente ciò che penso sulle caramelle. Come? Allora volevo che erano degli orsi però vabbè ah. Non ci sono gli orsetti? Eh non sono questi qui Bellissima. Bellissima, oltretutto ti sta benissimo penso con pensi, i pantaloni che pensi pensi indossi eh? Vai da -da. Ani, questa è la calza riciclata da Natale Quindi abbiamo il Raffaello e il Ferrero Rocher buoni allora. Mm. Dopo mangio subito il raffello Mi piace un sacco Ma tu l'hai mai assaggiato il raffello? C'è dentro il cocco uh. E la, la pralina ripiena di crema di cocco Tu non puoi capire quanto è buona Allora adesso uh, vediamo cosa pesca E vediamo cosa pesca anche la Dai Beh usciamo Che bello Aspetta Wow quante eh. caramelle Buone Guardate cosa c'è uh, Cicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccicciccic Cosa c'è qua i biscottini? Fa sì, Va vedere Ani Basta un attimo Non, lo non me lo faccio È un gioco Ah è un giochino Ani Va bene È un personaggio in 3D Dai poi lo apriamo aprilo adesso aprilo adesso dai Cosa sarà? Chi sarà? Con un rotolo di cartigenica <ride> Che bello Cos'è? Questo qui E chi è? Ma che non so fammi vedere un po' C'è un libricino. Che simpatico. Si vede. Ha la faccia simpatica. Dai. Oh, ma ci sono dei giochi. Dei giochi. Guarda, guarda, aspetta. Bello. Devi scrivere le parole mancanti. Che bello. Tu verba per bimbi. Okay. Bellissimo. Ah, qui devi trovare la differenza, non so. Ah, sì, trova le differenze. Le due figure sembrano uguali, io però sono al contrario. Eh, però c'è qualcosa E invece strano. in realtà ci sono quante... Stato... Cinque Cinque differenze Poi lo Cinque. guardiamo eh Sì Mi fa... piace Vediamo il tuo personaggio Anni Vediamo chi c'è dentro Allora prima c'è questo Guardate Quello ciccione ah, tra... ma quello già lo... Oh che bello questo è troppo bello Trova le parole nascoste qui Dopo le cerchi Anch'io. Vediamo lo... che personaggio Anastasia ma... Anche io ce l'ho Lo guarda. stesso Sì Dobbiamo avere quello cicciottello che era più simpatico. Sono Lì devi unire i puntini. Anch io ce l'ho. Uguale? Anche. No, non è uguale, è diverso. Cambia la posizione. Me lo passi per favore? Okay, Grazie. È vecchio. Niente, non è me lo vero, passa. Grazie. Guardate, Guardate lui e Gobi. Allora, io li tolgo Accarezzo la gobba così mi porta un po' di fortuna Speriamo Perché non è iniziato proprio oh, benissimo guarda, Questo anno Dov'è che c'è scritto William? E chi è William? Mio papà. Chi? Mio papà Mio papà. Ah. Guardate che la stanza però c'è un po' di tappo Mi sono a una scuola nel diario dovevi yeah. fare proprio questo I E fai... c'è scritto Romina Dovevi trovare Romina Sì, sai perché? Perché il tuo diario ha dei personaggi la mamma di questa famiglia di questi personaggi si chiama Romina la quella che... no, brava no, la cuoca no, un attimo. Un attimo. e se... chi è Romina la fidella. guarda mamma guarda più, più che la fidella la schiava mamma qua ci, di ci dice le cose però io non guardo le cose che ti suggerisci Io te lo apro amore, eh? Però poi ti stiamo? vai a disinfettare. Eh, suggerisce mamma. le cose. aspetta Ble, cos'è? Il trinchetto bene? Sì? Adesso io pesco ti piace? e vediamo che quando poi... Daniel era piccolino li beveva sempre. Ti Il mio è azzurro, come il mio colore preferito. Anche io. tu devi staccare il primo pezzettino su Oggi, il colore preferito ma va bene mi piace il mio colore preferito a me mi piace il mio colore preferito azzurro ma perché mi sposti la telecamera anche con la mano? E anche... Eh poi dobbiamo ma fare la perché non l'hai tolto. Eh, ah, ah, tolto qual è il tuo colore preferito? ne devi dire solo uno e rimarrà per, il, per la challenge che faremo prossimamente qual è il tuo colore preferito Anastasia? azzurro, azzurro. marrone sì, sì, certo, è proprio il tuo colore preferito. Sì. Da oggi in poi ti comprerò solo vestiti e scarpe marroni, allora, ok? Mm -hmm. <ride> Guarda, invece... che il marrone è un colore anche molto pericoloso, eh. eh invece, tapo... Perché? A me invece un re tappo rosa perché. cacca mm. Cacca color marrone. <ride> o tu la fai di un altro, altro colore. Da un acciaio eh, mm. che ho inventato adesso che praticamente con con gli occhi chiusi ovviamente con la vita se vuoi scegliamo uno di questi sì, dolcetti lo so, lo so. ok devi indovinare cos'è ok wow. guardate che casino che c'è avete aperto tutto e lui so. dov'è eh, so no. la maschera? non trovi la maschera? io ce l'ho fatta ma io l'ho 10. aspettate un attimo no. ma questa miscela numerata da dove arriva? Eh, l'abbiamo inventata io a scuola e poi io l'ho detto non è stagionale la ah l'hai inventata tu? beh l'hanno numerata no. ok iniziamo, iniziamo. allora se non siamo ma cos'è sono le palline io dico uh, cioccolato una caramella io ho eh, mi solo il Ma che ne so, cioccolatino? Eh, guarda, è giusto, brava! Sì, come ho fatto? Non lo so, cioè, io nato! No. No. Aspetta, vai. le apri dopo, vai, finiamo vai, il vai, gioco vai. dai! Facciamo solo 5 estrazioni, eh? Perché vai, ce ne vai, sono tantissimi lì dentro vai. di quelle dolci. Ma io, in io in dame, dame, intanto, quello che ho fatto me lo mangio! Infatti. Eh, ho detto che si mangia dopo! Vai, io ho appena detto okay, allora, Ma a scuola sei così come a casa? Non ascolti le maestre? No dai vado. Vai Anastasia dai hai estratto Anastasia Cos'è Anè? Caramelle un, un sacchetto di caramelle Yee! Vado io Vai Vane Allora chissà cosa ha fatto Cosa ha fatto um, il camion? Ciupa ciupa Eh brava uh, sì, Limone. Dai, io mi mangio questo troppo. Allora, abbiamo finito l'estrazione? Sì. Eh? Il video è finito? Che dite? Sì, va bene. Va bene? Siete contente di questa befana un po' particolare quest'anno? Sì. Eh? Sì, sì, Cosa fate con la forbice in mano? C'è, dai? Sì, sì, guarda, c'è. Ha no. sempre la forbice in mano lei farà la sarta da grande dai Adesso no, la pensi. lancia da qualche parte in faccia a no. me probabilmente No, ti tagli le dita No Ti tagli le dita Non fare loca Ok così va Ok Roberto. Dai facci vedere Io mangio Sì vabbè tutto così Che colore scegli? hanno tutti lo stesso gusto probabilmente io ragazzi sì, amore. non faccio come lei ma prima apro questo poi nei seguenti giorni aprirò un altro wow. okay. cos'è? com'è? delizioso, Com delizioso. delizioso? Mm -hmm. Ti piace amore? Mm -hmm. che gusto ha? la fragola? Oh no. no io lo so io lo so il gusto ma no, ne ne è, mm. no è una caramella, è una cicca eh capito? cosa so fai? la sputi già? è una big bubble, tutta rossa big bubble è una grossa a big bubble? poi, no, poi no, me no, ne no. offrite una dopo cosa ho visto? gentilmente ah, me lo orecchie da mercante no, nessuno no. mi sente, nessuno mi risponde però ah, io non ce l'ho bambine eh. ascoltatemi un attimo mm -hmm. che il tempo stringe salutiamo i nostri amici? questa è un'altra cicca buona, gusta unguria. Ce l'hai anche tu? Oh! Befane! Cosa è successo? Anch Io voglio il cioccolato. Ce l'hai dietro? E ma è il mio! Ah! Vabbè, ma secondo me c'è! Scusami! Si sono dimenticati di mettere il ma Guarda che non è rimasto magari nella calza. E no! Ti chiamiamola tu? Hai la tua calza? Vabbè. Eh, però, poi mangiare il semi? No! Ma. Sta scherzando, dai, salutiamo i nostri amici. No. Anastasia, mm. Anastasia, ma hai ancora la forbice <ride> in mano? <ride> ma la smetti? Mm -hmm. Poi, quando sarà carnevale, facciamo, facciamo i video. Quando sarà carnevale, e anche quando sarà pacqua li facciamo perché, quando sarà pacqua, arriverà anche la nostra zia che si chiama la zia Samantha. De, con due bimbe e poi le due bimbe ve lo dico un altro giorno quando è iniziato il giorno di qua ok vabbè amo. se volete ve lo scorso una si chiama aria e una si è bella oh, poi boh. ci vediamo in quel video ciao e sono le tue cuginette sì, sì, vabbè, e vabbè non so ti mancano le tue cuginette sì. non sì. le vediamo mai ma ok dove vivono? in Italia in Inghilterra Le avremmo visti più spesso, Possiamo ok. Vane allora. cioccolato. Sì, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, condividilo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e like a questo video. Ciao! E scrivete nei commenti qual è la vostra calza befana preferita. Quindi, mh, noi vi diamo un grasso, basso, grasso bacio. Bacio. Keep it down for video.